Va bene, allora possiamo iniziare oggi a parlare del passaggio successivo no? rispetto al nostro percorso di progettazione. Siamo arrivati a definire i casi d'uso che gli utenti devono incontrare, devono poter incontrare, e eh, il comportamento di questi casi d'uso eh, siamo giunti nel momento in cui dobbiamo iniziare a pensare all'interfaccia utente vera e propria. Eh, per lo meno a degli schemi, degli schizzi, no? Dei, delle approssimazioni dell'interfaccia utente che ci servono in fase di progettazione per poter capire se ci stiamo muovendo nella direzione corretta. Poi ovviamente chi implementerà il sistema dovrà fare l'interfaccia vera e propria, che funziona in tutti i casi, eccetera. Ma per lo meno dobbiamo ragionare sulla eh, come appare il caso d'uso all'utente nel momento in cui lo utilizza. Anzi, questa fase qua, la, molto spesso viene sviluppata proprio in parallelo al caso d'uso. O in alcune diciamo così, descrizioni, il caso la narrativa del caso d'uso è integrata anche nei singoli passi dalle videate, dalle, dai bozzetti delle videate che corrispondono ai vari passaggi. No? Quindi sono tutte informazioni in più che va, si spostano via via sempre più sul pratico. Prima di tuffarci però a disegnare finestrelle e bottoncini, eh, cerchiamo di capire quali possono essere i criteri di progettazione dell'interfaccia utente, okay. um, che fa parte di un percorso più ampio, di un ragionamento più ampio, che non è solo l'interfaccia utente, bensì l'intera esperienza utente, l'esperienza che ha l'utente nell'interagire con il sistema informativo quando parlo di interfaccia utente parlo di una singola videata dove sono posizionati i bottoncini un po' più in alto un po' più in basso il testo è un po' più grande, un po' più scuro, un po' più chiaro eccetera eccetera va bene, questi sono aspetti importanti ma sono un anello della catena di eh, varie videate, passaggi, informazioni che l'utente scambia col sistema attraverso tutte le sue funzionalità allora quello che si scopre è che l'unico modo di sviluppare dei sistemi che abbiano delle interfacce gradevoli, usabili, efficaci, eccetera, è quello di coinvolgere gli utenti nella progettazione degli stessi. Cioè pensare per una volta fuori dalla scatola, noi abbiamo fatto buona parte del lavoro in questo corso dicendo immaginiamoci dentro il computer e vediamo ciò che vede il computer, quali sono le informazioni che gestisce, i processi che gestisce, eccetera. Adesso facciamo il certo inverso, proviamo a metterci invece nei panni dell'utente, cioè come l'utente vuole percepire l'interazione con il sistema. Ma tenete conto che in, questo, eh, in questa epoca no, recente di guerra di attenzione, cioè in cui hai le varie applicazioni, i vari siti eccetera, che combattono per avere i vostri secondi di attenzione. Quindi tu usi quell'app piuttosto che quell'altra perché? Perché viene bene, perché è più carina, perché è più facile, perché è più immediata. Mentre se ce n'è un'altra che magari fa le stesse cose, ma è più macchinosa, più, più scomoda, più lenta, non la uso Quindi l'immediatezza, la facilità e anche la gradevolezza d'uso sono fattori competitivi forti. E per far questo bisogna un attimo ragionare su cosa vuol dire usabilità di un sistema, quindi cosa che rende un sistema più facile, più bello, più piacevole, più agevole, più veloce da usare rispetto a un altro. Questi sono i fattori, si possono misurare e se una volta che abbiamo capito quali sono i fattori possiamo per chiederci qual è il processo di progettazione che permette di raggiungere questi obiettivi. Adesso sul discorso della progettazione noi faremo solo alcuni cenni perché ci sarebbero da fare un corso po di, di laurea intero essenzialmente che è a cavallo. Eh? Tra la psicologia, l'informatica e l'economia, in certo senso, no? questa, questa tematica, è una tematica enorme. Mm? Dai, parleremo, daremo alcuni da cenni di base. Allora, eh, il ruolo dell'interfaccia. Noi abbiamo un sistema, che qui è disegnato, è rappresentato da questo quadratino bianco e nero, bianco e grigio, in cui immaginiamo che la parte grigia sia le funzionalità del sistema, la parte bianca, quella a destra, rappresenta le funzionalità del sistema, cioè i suoi processi, i suoi dati, eccetera, eccetera. E poi c'è una parte di codice di questo sistema, questa è che è rappresentata in grigio, che rappresenta il codice che è stato scritto per generare l'interfaccia utente. Che se quel sistema non avesse l'interfaccia, quel codice non sarebbe so vero. Quindi c'è una, una parte, piccola o grande, dipende dai casi. Di software che viene scritto con lo scopo di generare e gestire l'interazione con l'utente, la cosiddetta interfaccia. Okay? Se fosse per una ragione di costi, di rapidità di sviluppo e quello che volete, questa interfaccia la dovremmo ridurre a zero, quasi a zero. Non pensiamoci. L'importante in una visione un po' troppo utilitaristica è che il sistema faccia ciò che deve fare. Poi l'interfaccia se ci chiama qualcosa all'ultimo momento, che più o meno funziona. Allora, questo lo vediamo quando troviamo dei sistemi in cui praticamente l'interfaccia non è altro che la trasposizione dei dati. Cioè ti fa vedere le informazioni praticamente così come le ha nel database, che non è detto che sia il modo più intuitivo in cui l'utente riesce a concepire le cose. Vabbè, noi ci concentreremo su questa parte di software, invece, cercando di farla bene, che gestisce e genera l'interfaccia d'uso del sistema stesso. E dall'altra parte ovviamente abbiamo l'utente e questi due, così come il paradigma dei casi d'uso, si scambiano informazioni ovviamente. Quali siano le informazioni che si scambiano l'abbiamo già deciso nel caso d'uso. Come se le scambiano? Nel dettaglio. Qual è il modo più efficace per far avvenire questo dialogo, questo scambio di informazioni? E ovviamente questo dialogo è uno scambio bilaterale di informazioni, quindi ci sono alcune azioni dell'utente scrive in una carta di testo, schiaccia un bottone seleziona una voce da un menu eh, sceglie un valore da una tendina eccetera eccetera che sono azioni dell'utente che si trasformano in dati di ingresso per il sistema e che quindi vengono colte ed elaborate dall'interfaccia utente quindi l'utente ha un insieme limitato tutto sommato di azioni che può compiere, vabbè, un mobile può fare può scorrere in alto, in a sinistra, a destra, ingrandire, ne con i vari gesti, ruotare, ma alla fine abbiamo poche eh, modalità di interazione per fornire dati all'utente. E viceversa il sistema fornisce risposte all'utente stesso attraverso la visualizzazione di informazioni, attraverso il canale audio, dove sia previsto, e così via, cercando di presentare le informazioni più... Adatte al contesto specifico, cioè quello che ci serve in quel momento presentato in un modo migliore. Eh, ovviamente, noi pensando ai sistemi informativi abbiamo in mente cose tristi, no? Cioè la videata, quasi in bianco e nero, il mouse, la tastiera, la, la, la, la, la, la, la pagina web. In realtà, questo modello che stiamo raccontando può eh, diciamo spaziare su tutti i sensi, su tutte le, le capacità psicomotorie degli umani che possono essere usate, no? come canali per facilitare l'interfaccia utente. No? Quindi sicuramente sulla parte di input, noi, eh, di output, scusate, quindi dal sistema all'utente c'è la vista, cioè il sistema può far vedere delle cose, ma, ma in prospettiva anche i, i caschetti per realtà virtuale che si usano nei videogiochi sono un sistema di output del sistema, molto più immersivo per l'utente. Eh, L'udito, i cioè sistemi audio, pensate anche solo al questo datale tutti dovranno comprare perché bisogna eh, un, eh, un assistente vocale da mettere in casa. No? Quello sfruttano, lavorano sia sul punto input che sull'output sul canale uditivo, voce e udito. Ma anche solo la singola interfaccia che fa blink quando hai fatto qualcosa di sbagliato è un rafforzo, un'informazione che c'è già dal punto di vista visuale, che viene rafforzata anche sul canale uditivo. Site ehm, anche nel senso la cosa più semplice è il corretto sarebbe il feedback tipo aptico eh, la vibrazione del cellulare preziosissima no? che usando il senso del tatto che abbiamo ci informa di informazioni che anche mentre il, il docente parla sono importanti eh, avere e consultare in tempo reale no? e, e viceversa per l'input, cioè fornire dati al sistema possiamo usare le mani molto spesso quindi tastiera, mouse Uh, scorrimento sullo schermo touch, eh, sono tutte azioni che compiamo con le mani, qualche cosa possiamo compiere con la voce ci sono anche dei prototipi che usano lo sguardo cioè tu puoi selezionare gli oggetti semplicemente guardandoli, viene usato molto ad esempio nel caso di persone con disabilità eh, oppure pensate a quei videogiochi no, da, da salotto in cui devi danzare muovere, giocare a tennis eccetera per cui tu fornisci un input al sistema usando la postura come, come sei messo col tuo corpo se sei sulla bilancia giusta o cosa sia sì. quindi questo è un ambito ampio eh, su cui si ragiona a livello di interazione noi nel caso dei sistemi informativi purtroppo non sono videogiochi e quindi molte di queste opportunità o possibilità vengono un po' limitate a un'interazione più classica ma non è detto che lo debba essere eh? ecco e cosa che rende Un'interfaccia difficile da usare. E tu prendi il sistema informativo, immaginiamo un modulo tipo quello del Politecnico, e è complicato, ma è complicato, sono 50.000 cose, non sai mai dove trovarle, non sai mai come attivarle, ogni pezzo è diverso dagli altri, ma perché? È perché la risposta in genere potrebbe essere: perché ha tante funzioni, fa, fa tante cose, quindi per forza è complicato. Se tu avessi un sistema informativo come Uh, che so, Twitter, che è molto più semplice tu puoi fare una cosa sola, quasi due allora è ovvio che sia più facile ecco, questa è una concezione sbagliata no? semplice, è una spiegazione semplice un sistema complicato è più difficile da usare di uno semplice per carità eh, pilotare eh, un, un aereo è più complesso che non guidare la bicicletta su questo siamo d'accordo no? perché è più complicato ci cioè, aspettiamo che sia normale che pilotare un aereo sia tipo chiacchietta che bicicletta, perché abbiamo esperienza con gli oggetti fisici. In realtà, non è detto che sia così, proviamo a ragionarci un attimo. Quando parliamo di complessità, c'è cioè un sistema complesso, complicato, di che cosa stiamo parlando? Beh, Possiamo pensare o a un concetto di complessità strutturale, cioè quali sono o quante sono le parti di cui è composto. No. un orologio che ha 12.000 rotelline è ovviamente più complicato dal punto di vista strutturale di un coltello che ha un pezzo solo due, va, c'è anche il mano eh, oppure parliamo anche di complessità funzionale cioè quante cose diverse posso fare con quel dispositivo allora col coltello svizzero posso fare tutto ciò che faccio con un coltello normale ma anche, anche tante altre cose con uno smartphone posso, posso vedere l'ora, ovviamente, ma posso fare anche tante altre funzioni. Quindi la complessità di un sistema si può descrivere sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista funzionale. La complessità a cui ci riferivamo prima nei sistemi informativi, che dal punto di vista strutturale sono dei nostri, comunque e sempre, è una complessità funzionale. C'è cioè un sistema informativo che ti fa fare più cose, è eh, più complicato. No? È complicato? Sì, ma è anche più complicato da usare. Eh, allora, esiste un altro tipo di complessità a cui siamo interessati che è una complessità d'uso. Che è indipendente dalla complessità funzionale da quella strutturale. La complessità d'uso è quanto è difficile usarlo. Allora, noi abbiamo l'esempio degli smartphone. Allora, tu prendi un bambino di 3 anni, non farlo, eh, perché li arrestano, ma gli dai in mano un coltellino svizzero non riesce a usarlo. Gli dai in mano, non fatelo, eh, due bambini veri. Quella sono la mia affilata. Eh, gli dai in mano uno smartphone, tempo 30 secondi e già di che gioca. Ma lo smartphone ha una complessità sia strutturale che funzionale enormemente maggiore del coltellino svizzero, ma è più facile da usare. Ha una complessità d'uso più bassa se vuoi, per ragioni di destrezza e manualità, ma quell'oggetto quel, quel lì ha tre funzioni, però non sai mai come tira la, fuori la meta che ti serve in quel momento, no? non sai la meta che parte tre. E' normale, faccio più un attimo e ci arrivi. Allora, questo è un controesempio banale, però per farci capire che esistono sistemi molto complessi dal punto di vista strutturale, dal punto di vista funzionale, quindi se tu li apri sono complicatissimi, se voglio fare l'elenco delle cose che sono in grado di fare questo elemento è sterminato ma sono facilissimi da usare quindi non è vero e non facciamoci fregare dagli ignoranti che lo dicono non è vero che un sistema più complesso con più funzioni parlando di sistemi informativi, con più funzionalità debba essere per forza più difficile da usare o difficile da usare in totale è chiaro che la facilità d'uso però non arriva gratis non cade dall'alto per botta di culo, no. è progettata dentro il sistema. Non richiede esplicitamente, mentre progetti il sistema, pensi alla sua facilità d'uso, progetti anche in funzione della facilità d'uso, altrimenti viene fuori un mostro, in, in, dal, dal punto di vista dell'usabilità. Mm? Eh, questa vignetta, qua, ci ricorda che l'usabilità non è una cosa che puoi aggiungere alla fine, no? questo tizio dice guarda che abbiamo eh, dei requisiti no? che hanno centinaia di, di, di elementi da soddisfare e, e quindi nessuno sarà in grado di usare un sistema così complesso, così complicato. Allora il, il capo gli dice va bene, allora aggiungiamo un requisito in più che sia facile da usare. E questo ovviamente è l'approccio sbagliato di dopo che hai pensato il sistema dire oh caspito ma qualcuno lo dovrà usare, sarà facile da usare? beh, pensiamoci dopo, pensiamoci per ultimo aggiungiamolo dopo, pensiamoci come ultimo elemento no? invece il criterio è quello inverso allora noi cosa stiamo facendo? stiamo costruendo una lente abbiamo un sistema che di per sé sappiamo che è molto complesso dal punto di vista strutturale è molto complesso dal punto di vista funzionale quindi ha tante parti di cui è fatto che noi non vediamo tanto complesso dal punto di vista strutturale, funzionale, cioè ha tante funzionalità diverse, ma lo vogliamo rendere apparentemente facile, semplice. Cioè noi dobbiamo, il ruolo dell'interfaccia utente non è più solo quello di scambiare dati, input e output, diventa quello di nascondere la complessità del sistema dietro un'interfaccia d'uso di bassa complessità d'uso quindi in questo spazio ipotetico in cui abbiamo complessità dura, complessità funzionale e complessità strutturale noi siamo a livelli molto elevati di complessità funzionale molto elevati di complessità strutturale ma a livelli bassissimi di complessità dura quindi dobbiamo mettere qua sotto sul pavimento di questo piano più in basso possibile dato una certa complessità funzionale e complessità strutturale dobbiamo combattere la tendenza naturale delle cose a salire, no? a diventare più complicate macchinose, farlo di cioè quindi deve tenere compressa la, la, la complessità d'uso questo è lo scopo vero della progettazione dell'interfaccia utente sì, rendere accessibili le funzioni del sistema informativo all'utente ma questo è facile ma rendere accessibili in modo facile intuitivo e usabile questo è difficile tanto più difficile quanto più è complesso il sistema e di sicuro i sistemi informativi lo sono ehm, vabbè, questo lo... Allora, questo si incastra bene con il nostro concetto di user case come use abbiamo l'utente che ha uno scopo, che ha un obiettivo di fronte a sé ha una scatola di cui conosce il meno possibile ma sa come interagire a livello di input output quindi, ovviamente l'interazione li conosce e lottando contro questa scatola nera deve riuscire a raggiungere il proprio, il proprio scopo Allora, questa è una che per noi... È spesso intuitiva, o però diventa intuitiva fino a quando non ci scontriamo con qualcosa che non funziona, no? eh, allora lì ripassiamo le litanie mie, eh, ma eh, non è, del, non è del, invece automatica, ci sembra intuitiva ma non lo è. Perché? Ma perché l'utente che è di fronte al sistema deve risolvere due quiz. Il primo quiz è che cosa mi vorrà, cosa mi vorrà dire il sistema in questo momento? Cioè, il sistema fornisce delle informazioni, ci sono delle cose scritte su uno schermo. Cosa rappresentano? Sono facili da leggere? Non lo so, sono informazioni su uno schermo, quindi l'utente deve innanzitutto percepire le informazioni. Nel caso di uno schermo, percepire vuol dire vedere, nel caso di un audio, percepire vuol dire sentire. Quindi usare i propri sensi per acquisire l'informazione. No? Per cui, che ne so, lo schermo messo al sole non serve a niente perché tanto la gente non riesce a vederlo perché c'è il riflesso della luce. E per Quindi quell'informazione può essere importante quanto vuoi, ma l'utente non lo percepisce. Quindi c'è un aspetto fisico anche della percezione che è da tenere in conto. Ma al netto di questo lui riesce a leggere ciò che c'è scritto. Ciò che c'è scritto. No, se c'è scritto 16 e 34, 33, potrebbe essere il prezzo? Potrebbe essere, io ho guardato il 633, guardate l'orologio e quindi voi tutti avete pensato che il 633 fosse l'ora. Ma il dato in sé non dice nulla. Il dato lo interpreto conoscendo il contesto in cui questo dato è presentato. Quindi se è un orologio, il sarà l'ora. Se è la palina del tram 16-33, sono i 33 che stanno per arrivare, se invece è una vetrina probabilmente è il prezzo. No? Strano che abbiamo messo i 3 centesimi, ma chi glielo può negare? No? Quindi c'è una fase di interpretazione delle informazioni sapendo il contesto. Quindi se io sono collega al portale delle dati che non immagino di vedere il prezzo di una scatola di cioccolatini mostrato vicino a, a, ai voti degli esami, no? 33 sappiamo che non è un voto valido dell'esame quindi non ci aspettiamo che in quella casella ci sia scritto 33 quindi facciamo ancora una serie di interpretazioni sapendo quali sono i valori sensati di un certo dato e il tipo di dati che posso aspettarmi di vedere in quel contesto quindi combino in qualche modo come è scritto qua ciò che ho percepito con le informazioni che io ho sul mondo, sul contesto quindi se noi immaginiamo di essere trasportati in un contesto che non conosciamo, penso in Giappone dove è scritto tutto diverso, e fatichiamo a interpretare no? eh, le informazioni che ci sono, forse le vediamo o le percepiamo. E poi a questo punto valutiamo ci valutare il risultato, cioè capire, in un certo senso, l'informazione. Quindi passare dal dato all'informazione. Ma questo, purtroppo, o per fortuna non siamo collegati direttamente al sistema dobbiamo questo dato innanzitutto percepirlo e poi riuscire a interpretarlo in modo corretto e qui siamo forse a metà del percorso perché poi la seconda metà è dire, ok, adesso che ho queste informazioni cosa ci faccio? cioè, quali sono le possibili azioni che posso compiere su questi dati e come svolgere? No? questo ce l'abbiamo sempre quando ci si apre una finestra di pubblicità eh, navigando con un cellulare da qualche parte, su qualche sito o prendo qualche applicazione ti capita la, la, la pubblicità e dici come cazzo la chiudo questa c'è la X in un angolo, c'è il puntino, c'è la cosa devo sentire aspettare, devo fare, non lo sai mai no? allora tu che cos'hai? hai? uno scopo, in quel caso mandarvi via questa pubblicità che non, che non era troppo desiderata quindi un, ti sei formato un'intenzione questa intenzione, Quest intenzione se la sei proprio formale, perché hai capito che quella era una pubblicità dalla posizione in cui è comparsa, dal contesto, dal contenuto che non c'entrava niente con ciò che stavi facendo, eccetera, eccetera e hai deciso, la voglio chiudere e allora devi capire qual è l'azione che devi compiere affinché e puoi compierla ovviamente, quindi devi capire è l'azione da compiere e poi compierla affinché questa pubblicità vada via allora, noi non ce ne accorgiamo, ma questo processo lo facciamo centinaia di volte, decine di volte al secondo, centinaia forse proprio. Ogni volta che a colpo d'occhio guardiamo le capiamo cosa c'è e sappiamo che cosa possiamo fare. Se vedi una videata sai che la puoi scorrere in alto forse, oppure capisci che non è fatta per essere scorsa perché magari c'è un indicatore nell'angolino che ti indicano, magari ti fanno capire che c'è o una riga di testo scritta a metà sotto che ti fa capire che c'è dell'altro sotto o una barra di scorrimento a lato qualche elemento che noi abbiamo percepito e interpretato correttamente che ci fa capire che ci sono delle azioni possibili su quella pagina chiudere mi aspetto un bottone che si chiama chiudi oppure una x oppure annulla se non c'è vado in panico, o indietro quindi ci sono una certa serie di informazioni che io percepisco che mi permettono di capire quali sono le azioni possibili e quindi svolgerle. Nel minor tempo possibile, sì, ma soprattutto col minor, con la minor fatica possibile, con la minor, minor conce, con la cognizione possibile. Cioè non ci devo impiegare le risorse cognitive per gestire questo ciclo un sistema che è usabile, facilmente usabile fa sì che questo ciclo che deve avvenire e avviene in continuazione avvenga in modo istintivo non richiede di pensarci a livello cosciente oh, ma questo vale per l'interfaccia ma vale per qualunque cosa quante volte vi siete trovati davanti a una porta e dire come cazza siate spingere, tirare, spostare o rompere con un martello no? eh, la quarta sbaglia sempre ma poi il proprietario non è contento eh, e allora lì vi siete dovuti fermare, avete interrotto il pensiero che avevate delle cose che stavate facendo perché vi siete dovuti fermare a pensare a come funziona quella maledetta interfaccia, detta una miglia, la porta stessa. Allora, tra l'altro queste, queste cose, se vi interessano a queste tematiche, vi do qualche suggerimento. Questo signore Donald Normal, Norman ha provato un po' a formalizzare già anni fa in un, in un testo che eh, ha un titolo. È una copertina particolarmente significativa, è la caffettiera del masochista. Eh, il sottotitolo non è stato tanto divertente, però vedete che questa qua è una brocca per il caffè che ha il beccuccio dal lato del manico. No? Eh? Per cui quando voi versate il caffè, inevitabilmente vi ustionate, vi spoccate, va tutto in giro e nella tazza non va a finire nulla. Però questa è una caffettiera, no? cioè, nell'accezione anglosassona della caffettiera, cioè non la mucca, ma la brocca. Il libro racconta tante cose molto interessanti. Una, il concetto di fondo è che se trovi difficile, in, non intuitivo, non immediato, utilizzare un oggetto, lui parla di oggetti quotidiani, semplicemente, un po' di quello di quello che quando Dici si interrava sull'interfaccia, lui poi lavora con consulente sull'interfaccia, se trovi delle difficoltà non è colpa tua. Non sei tu che sei scemo, che la prima volta viene a pensare, no, scusa questa roba. No, è l'oggetto o il sistema o l'interfaccia che è stata progettata male. Un oggetto progettato bene non crea dubbi nel suo utilizzo. Sai come usarlo senza doverci pensare. È lui stesso che ti parla a livello subconscio e ti fa capire cosa ci puoi fare, qual è il suo stato corrente. No, sul stato attuale e quali sono le azioni che puoi compiere. Quindi non, si, non è mai colpa nostra se un sistema è difficile da usare, è sempre, sempre prendiamolo come legge, colpa di chi l'ha costruito. E quindi abbiamo il diritto di arrabbiarci. Um, se volete anche leggere un'altra cosa, questo signore, a parte l'Aria Un po' la serial killer, eh, su questo sito pubblica settimanalmente dei suggerimenti, delle idee, poi quella porcarina che ogni anno fa delle classifiche su quali sono i siti più usabili, le intranet più, più usabili, eccetera, facendo proprio dei test con utenti e, e, e racconta anche le tendenze nella progettazione dell'interfaccia utente, quali sono le cose che stanno prendendo piede per la maggiore. Quali sono gli errori più frequenti, eccetera. Quindi questi sono, sono spunti di lettura. Così come un altro libro che, che secondo me riassume già dalla copertina. Cos'è l'usabilità è questo? Uh, don't make me think. Cioè non mi fa pensare. L'usabilità è questo essenzialmente. Cioè di fronte a un sistema non mi fa pensare ma cosa vuol dire col Devo questo o quell'altro? Che differenza c'è? Cioè, chiudi? annulla o cancella. Eh, no, non deve esserci questo dubbio. No? Se noi ci guardiamoci con un terzo occhio mentre interagiamo con un sistema, se vediamo che noi siamo in pausa per, non so, mezzo secondo, due decimi di secondo, per, perché ci spuntano dei punti interrogativi in testa, dei, dei dubbi su come funzionano alcune cose, allora questo è un problema. Quindi la buona considerazione dell'interfaccia utente è far sì che gli utenti siano in grado di utilizzare il sistema senza pensare. Senza pensare a livello cosciente. Cioè, vogliamo che l'utente sia concentrato sul suo obiettivo, ricordiamo il caso di uso. Lui ha un gol. Se questo gol glielo trammezi da 12.000 piccoli ostacoli, lui, uno, perde il filo, due, si stufa, tre, se non se, se è proprio obbligato a farlo, va a fare altro che non è l'obiettivo che abbiamo. Ma ci sono tante piccole cose, sono veramente piccole, no? Alcuni dice, dicono, ma perché? Basta pensarci, no? Allora, questi, guardate la parte destra di questa figura, questi sono dei fornelli a gas, ce li abbiamo tutti a casa, no? Allora, i fornelli a gas cosa sono? Sono 4-5 fornelli con una serie di interruttori o levette o rotelle, di solito piazzate sul frontale o sopra o a fianco. Allora, domanda: quale di queste quattro rotelle comanda quale di questi quattro fornelli? Eh, le volte che ti sei già ascoltato. Perché non c'è nulla che mi suggerisca qual è il mapping? Allora, questa figura di sinistra ha tirato su di mezzo centimetro due rotelle e è scomparsa ogni ambiguità è ovvio che questi due qua più in alto sono quei due là e questi due più in basso sono questi due qua ma non devono neanche pensarci invece no, no perché qualche designer ha detto che averli in fila era più figo e allora ci ha messo poi delle iconcine piccole di 4 mm di diametro che con un minimo di sporco non vedi più niente no? eh, se lo so vedete perché è già capitato quindi vuol dire che purtroppo è un problema comune no? Il problema è banale, eh? banale, Il problema è delle piccole cose che si fa l'usabilità e riuscire a portare dal livello del ragionamento: aspetta un attimo, vado a guardare l'icona, al livello subconscio che in automatico va a prendere quello. Sono tutte le risorse cognitive risparmiate. Questa è una fotografia che ho preso, dove era? Boh, in un paese della Catalogna, in cui mi era capitato di andare per lavoro abbiamo visto anche alcuni da queste parti recentemente è un bidone per la raccolta differenziata che dà una serie di segnali adesso qui purtroppo il flash la fotografia non è il massimo no? però ad esempio c'è lo sportello per la raccolta dei sto qua, cosa sono? sono dei cd c'è anche scritto cd dvd ma non è mai che sia scritto se non l'icona sarà bella artisticamente ma non è che sia il massimo no? eh, ma si capisce perché c'è la fessura la fessura è qua queste invece sono pile sono disegnate le pile queste sono lampadine qui sopra e sotto sono lampadine qua ci sono lampadine a basso consumo qui ci sono cartucce questo è per la stampante del toner questi sono spray e questi non mi ricordo più, non ho neanche a leggere particolarmente quale ci fosse scritto. Ma cosa vuol dire? C'è sicuramente una diretta tra l'istruzione testuale, grafica e la forma della fessura in cui gettare l'oggetto. Che in qualche modo richiama la forma dell'oggetto da buttare Quindi è un tentativo lodevole no, di. Aiutare la persona a dire dove devo buttare questo oggetto, perché è già noi qua lì no? abbiamo tre bidoni no? lì ci sono sette cose eh, e quindi diventa più complicato. E quindi ti aiuta in qualche modo l'interfaccia. In qualche modo, in automatico, direi: Oh, un CD, l'unico posto in cui entra è questo. sembra sì, poi giochi dei bambini, no? col cubo, il quadrato, la stellina, devi infilarlo nel buco giusto. Alla fine impari qual è il buco giusto perché se no non entra. Esatto, così poi, ovviamente, c'è il tizio che ha buttato la lampada al neon dentro il contenitore delle pile, ma questo eh, vuol dire che non è proprio per, per buona che sia l'interfaccia. Sì, era questo qua. Ah, ecco, no, bellissimo, ecco, quello che non vedevo sono i cellulari. Se hai bisogno di buttare via un cellulare, c'è il bidone apposta per i cellulari. Immagino che sia uno dietro che lo prende e lo va a rivendere all'angolo. Altre, altre piccole cose no? faccio un po' di esempi sparsi poi ci riconosciamo quindi speriamo che poi ci rimangano no? il tempo di risposta di un sistema quando io faccio un'azione mi aspetto che il sistema mi faccia capire se questa azione è stata recepita okay? allora ci sono due casi o l'azione è istantanea questa, io premo il bottone e la luce si spegne istantaneamente. Quindi so che l'azione è stata recepita perché ne vedo l'effetto. In realtà c'è eh, anche un livello precedente nel caso in cui magari l'effetto sia ritardato. Magari l'effetto, ah, istantaneo, cosa vuol dire? Istantaneo è di 100 millisecondi. Cioè, noi. La, la, la retina dell'occhio ha un tempo di risposta di un decimo di secondo. quindi sotto i 100 millisecondi percepiamo un istante unico se sì, poi solo so in alcuni contesti quando sei nei videogiochi, nelle cose di azione allora lavori su tempi più stretti ma diciamo che l'istantaneo è sui 50-100 millisecondi per avere una di grande grandezza ciò che è più lento quindi quando andiamo sui 500 millisecondi sui mezzo secondo viene percepito ci accorgiamo che c'è un ritardo quando io spento la luce, si aspetta stessa la mente. Mi per quelli che sono in fondo, che sono cavie di questo mio esperimento. Quando riaccendo la luce, eh, per la riaccendo la luce ma abbiamo percepito un metro, su, no, nemmeno un metro secondo. In quel tempo, stato stati tre decimi di secondo, erano tutti in ansia, preoccupati, ma si accenderà davvero oppure no? Eh, perché l'azione è stata fatta ma il risultato non si vedeva, si spento un po' di più perché si la fratassero, così era però più scenico. Per eh, okay. Allora in quel caso, in qualunque caso in cui la risposta del sistema non sia immediata, è importante che il sistema dia un feedback istantaneo, per dire guarda, la risposta arriva, però ti assicuro che ho capito il comando, ho capito la tua richiesta, tranquillo che la risposta arriva. Adesso in questo oggetto qua, che è di alta tecnologia, questo me lo dai il clic. E ti questo rumore, della luce, ha fatto click quindi mi fido che adesso la luce si accenderà. Magari mi ne preoccupa tra un po' se poi non si dovesse accendere davvero. Ok? Che è lo stesso click che c'è quando mettete la freccia per svoltare in auto, è una, quando ero piccolo io, il click era dato dal relay che scattava per accendere e spegnere la lampadina, adesso che è tutto elettronico, tutto LED, il click è creato appositamente per simulare questi, quel, quel rumore, no? Non servirebbe nulla, le frecce non fanno rumore, così come quando accendi la luce non, non fa rumore ad accendersi, sì, neanche la freccia, no? ma il, il rumore c'è per dirti guarda che ho capito il comando di immediato. Tranquillo, non è che devi controllare e scendere dalla macchina per vedere se ha messo la freccia, no? se la freccia è accesa. Mentre invece sui, sui fari ti accorgi immediatamente, qui sono piccoli accorgiamenti che ti dicono tranquillo, il tuo comando l'ho recepito. La freccia non è che ti accende dopo un po', lampeggia e quindi ti faccio capire che lo sto facendo. Quindi è fondamentale ogni volta che la risposta del sistema non sia immediata rispetto alla richiesta dell'utente fornire qualche tipo di feedback o periodico o continuato l'ivo e da cui le varie schermate di attesa, aspetta eccetera eccetera che hanno tanto più successo quanto più sono diciamo, trasparenti rispetto al reale completamento del lavoro perché si dice sono al 50% sono al 47% bene, so quanto devo aspettare, mi faccio un'idea se invece c'è solo la rotellina che gira, tu dici, gira per quanto? No? Girerai per i prossimi 20 secondi e per i prossimi 40 minuti. E quando non hai nessuna indicazione di questo genere, ti torna l'ansia di prima. No? Ma l'ansia torna ancora di più quando tu clicchi qualcosa e non succede nulla. Non sarà successo, l'ha preso o non l'ha preso? Nel dubbio riclicco, no? Creando quel casino al sistema informativo che si vede due comandi diversi. Quindi è sempre necessario che il sistema comunichi ciò che sta facendo se può, fornendo una risposta in tempo immediato. Se non può, fornendo comunque un'interlocuzione che dice ho capito, sto per eseguire. Come dicevo, può essere anche proprio minima, è eh, la cosa, poi un clic dell'interruttore. Però ci deve essere. Altrimenti l'utente preme due volte e la non si accende davvero. Allora abbiamo confermato una falsa credenza nell'utente. L'utente ha premuto, ha no? visto che non si è acceso, ripreme in realtà aveva acceso, ma il sistema non ha ancora risposto lui ripremendo la spegne l'utente dice che il sistema non funziona, quando in realtà funzionava perfettamente. Perché? Perché il sistema non ha comunicato bene all'utente che stava funzionando. Eh, vabbè, poi chi fa user experience eh, si spertica ovviamente in, in attributi, aggettivi di come dovrebbe essere l'interfaccia utente ideale al mondo, ma come dicevo, qui lavoriamo in modo un po' condensato, quindi non abbiamo tempo di, di, eh, ci, di, di entrare in tutti questi dettagli. Ma questa tendenza la troviamo in molti altri casi. Io continuo a fare qualche esempio, perché poi, poi dopo li raccoglieremo in una metodologia di progettazione. Ma pensiamo ad un altro esempio classico: sono i telecomandi. Allora, eh, Uh, non so, 40 anni fa il telecomando non esisteva, ti alzavi e andavi a cambiare canale. Finto. Poi il telecomando ha cominciato ad essere un bottone acceso, un bottone spento, cambia canale, alza il volume. Poi i televisori sono diventati sempre più intelligenti e quindi ogni singola funzionalità del televisore doveva essere rappresentata a livello del telecomando. Quindi, ti ti prendi un pacco di tasti per il televideo, ti prendi un pacco di tasti per selezionare gli input alternativi, e il colore, e la saturazione, e l'immagine, eccetera eccetera, e quindi al fine uno dice ma io lo so, guarda la televisione, in realtà devo, devo, devo usare il manuale di istruzioni per riuscire a capire tra i 27 tasti quali sono i 3 che mi servono, o 4, via. Perché? Perché qui c'era al lavoro l'idea che maggior complessità funzionale, in questo caso, implica maggiore complessità d'uso. Invece non è vero. Infatti gli Smart TV di oggi hanno dei comandi molto più semplificati, aiutati dal menu di navigazione che ti guidano nella scelta delle cose che dovevi fare. Quindi in qualche modo c'è stata una riprogettazione dell'interfaccia utente verso un supporto di maggiore funzionalità ancora ma con una complessità d'uso molto minore. E perché questo? Ma perché bisogna ribaltare il modo di progettare. Cioè l'approccio vecchio alla progettazione è di dire io progetto il sistema, so quali funzioni offre il sistema e quindi offre l'utente la modalità delle modalità per attivare le varie funzioni del sistema. Quindi il sistema avrà 100 funzioni e allora avrò 100 cose diverse che l'utente può fare. Allora elenchiamo le funzionalità che il sistema può offrire, qui c'è cioè un esempio l'ascensore chi per un ascensore, devo farlo andare a un piano, devo aprire le porte, chiudere le porte, farlo fermare e inviare l'allarme. E allora costruirò un'interfaccia utente che implementi in questi casi d'uso. L'alternativa l'alternativa è, come noi abbiamo già cominciato a fare, in realtà siamo già nella strada pensare all'utente e chiederci quali sono i modi in cui l'utente può usare il sistema meglio, quali sono le intenzioni che l'utente si può dare quando vuole usare il sistema gli obiettivi, casi d'uso, ormai sappiamo cosa sono proviamo a elencarli così poi i casi d'uso ovviamente faranno uso delle funzionalità del sistema perché non può essere un cartone di chiama l'ascensore se l'ascensore non si sposta quindi la funzionalità deve averla però non, non c'è un mapping 1 a 1 tra le funzionalità del sistema e i modi d'uso del sistema da parte dell'utente, percepite dall'utente. Quindi l'utente chiama, sceglie un, un piano, entra, ferma, esce dal punto di vista è soggettivo dell'utente chiaro che poi chiama l'ascensore. Chiede all'ascensore di andare al piano N, dove è N è il piano in cui si trova l'utente. Infatti, noi non abbiamo di fronte all'ascensore qualcosa che dica: caro ascensore, vai al terzo piano se io sono al secondo. C'è il pulsante di chiamata che dice l'ascensore vai al secondo piano, basta, non ad altri piani. Pur essendo quella una funzionalità supportata dall'ascensore, cioè volendo, uno potrebbe dire: mettesi a giocare. Pensate a quelli che bei scherzetti si farebbe eh, a, a far andare l'ascensore al piano che vuoi tu. No, puoi solo venire al piano, puoi solo chiamarlo al piano in cui ti trovi. No? E quindi l'interfaccia viene progettata in funzione dei casi d'uso e non in funzione delle funzionalità del sistema. E questa è la chiave, perché se le funzionalità del sistema sono molte, sono articolate, eh, rischieremo di avere un'interfaccia complessa invece partiamo dai casi d'uso che sono già qualche cosa che è nella testa dell'utente nel modello mentale dell'utente e mappiamo l'interfaccia sui suoi casi d'uso quindi a questo punto le, le interfacce dell'utente saranno intuitive per l'utente perché rispondono esattamente alle cose che lui vuol fare e magari sono di meno meno articolate, meno dettagliati i casi d'uso rispetto alle singole elementari funzionalità ehm, e quindi chiama l'ascensore c'è un bottone di chiamata Eventualmente, nel principio del feedback, ti dico anche a che piano si trova adesso l'ascensore. Così tu sei in grado di stimare il tempo d'attesa. Il bottone di chiamata di solito si illumina quando lo premi, quando non si brucia la lampadina. Quindi ti fa capire se il tuo, la tua chiamata è stata recepita o no. È ovvio che non puoi aspettarti di chiamare l'ascensore qui in tempo zero. Però ti dice sto arrivando, abbi pazienza. Sto arrivando e sono a tre piani di distanza. E dentro l'ascensore invece c'è qualche cosa di più articolato che permette vabbè, mm. di fare mate emergenza e suonare all l'allarme oppure di scegliere il piano in cui vuoi andare, oltre ovviamente all'indicatore del piano. Anche i piani se poi si illuminano le chiamate, siamo tutti diciamo, abituati a questa diplomita faccia. No? che de, eh, derivano dal, dalle funzionalità che gli utenti si aspettano dall'oggetto astratto ascensore Se mai avessimo dato con mano al progettista dei sensori la costruzione di interfaccia avrebbe fatto delle cose ipercomplicate eh, e assolutamente non utilizzabili. Um, questo cos'è? Poi in realtà non, non esiste come sempre una soluzione unica per esempio abbiamo un ascensore che ha delle funzionalità in più chiama l'ascensore per salire o chiama l'ascensore per scendere non c'è un tasto solo di chiamata ma c'è la direzione oppure quando sei dentro apre porte e chiude porta queste sono cose inutili o perlomeno analizziamo cioè salita e discesa significa avere non un pulsante di chiamata ma due pulsanti che solitamente sono fatti così se volete divertirvi una mezza giornata, ma anche solo 5 minuti, piazzatevi davanti all'ascensore e guardate come le persone usano questi due pulsanti. Allora, il, il modo normale di usarli è se voglio salire, premo la freccia in su, se voglio scendere, premo la freccia in giù. No? Poi c'è la, eh, la versione alternativa, le persone alternative, che dice se voglio che l'ascensore vada in su, devo premere la freccia in su, quindi vado e vedo che l'ascensore, io sono al secondo piano, lui è a piano terreno, io voglio andare al primo piano, devo schiacciare su, perché lui lo faccio salire, ma io poi dovrò scendere, ma lui lo faccio salire, no? perché lui capisce, obbedisce così e non capisce dove sono, no? c'è questa gente lì, dopodiché ci sono i completi che a prescindere premono entrambi, no? a prescindere comunque, poi magari non mi serve neanche questo, eh? li premono entrambi, allora, perché? ma perché c'è stato, stato chi ha progettato l'ascensore che ha avuto un'idea furba. ha detto ma l'ascensore se, se sono a un piano di mezzo, di mezzo viene chiamato a un piano di mezzo da una persona che vuole scendere nella corsa di salita l'ascensore è inutile che si fermi se l'ascensore sta già andando per conto suo dallo 0 al 4 e io sono al 2 e voglio scendere allo 0 se l'ascensore sta salendo non mi faccio fare fermata aprire la porta, chiudere la, la porta risalire perché tanto io voglio scendere quando lo sta salendo non serve a salire. Oh, poi ci sono quelli che dicono mi faccio un giro, no? Salgo lo stesso, cioè, sal io devo scendere, lei sta salendo, ok, ma salgo lo stesso e mi faccio un giro. Ma, ma va no. bene, eh, sono tutte cose di socializzazione. Eh, però chi ha progettato l'ascensore dice io portare eh, 60, 80, 100 kg in su di due metri e poi riportarli giù mi costa energia, no? Oltre al fatto che occupo uno spazio per cui magari. Insomma, e ottimizza il sistema a non fermarlo quando non serve. Allora chiede all'utente due bit di informazione, non uno, cioè non solo che vuoi l'ascensore ma dimmi anche dove vuoi andare. Questo non quaglia nel modello mentale dell'utente, per quello che succede nel casino. No? Quindi una funzionalità del sistema anche curva, l'intelligenza, il risparmio, l'ottimizzazione dei viaggi, non è stata espressa nel modo giusto per l'utente e l'utente quando va bene si incasina. Ok, non stiamo parlando di un computer della Nasa, stiamo parlando di un ascensore. Questo c'è l'interno, l'interno di un ascensore, questa è bellissima ma non è la più bella che ho. Ehm, allora, non mi ricordo più dove scattare questa foto. Don't make, don't make me think. Allora, ditemi che differenza c'è tra meno 1 e S. Cioè uno è sotterraneo e l'altro è il sotterraneo anche, non lo so. Eh, R sarà piano terra 1, 2, 3, 4, 5 messi a serpentina perché sì, no? Perché è tanto bello, tu, il palazzo te lo immagini così, no? Esatto. No, invece va No, c'è un motivo, in parte c'è un motivo, no? Sapete perché li compattano così? Uno perché costa meno l'alluminio se lo fai più piccolo, ma eh, perché non salga troppo di altezza. Per cui se arriva il bambino una persona in carrozzina non riesce ad arrivare ai bottoni più alti. E allora cercano di compatterli in verticali. Infatti, molti ascensori addirittura gli li hanno in orizzontale Ma io preferisco averli in orizzontale 0, 1, 2, 3, quindi devo fare il mapping mentale tipo 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Piuttosto che non fare il mapping sullo 0 che tutto sommato mi costa di più in termini di E poi ci sono i miei preferiti, che sono questi due bottoni qua sotto. Allora io li copro. Cos'erano? Quali erano? Vi do un decimo di secondo per capire quale apre e quale chiude, oh. eh? eh sì, testi, oh. Non si capisce niente, su quelle freccioline lì che è un remous, cos'è? dai. No? Allora se io mi devo cioè, dai pensate, cioè, è più il tempo che ci metto a capire quale bottone premere, che nel frattempo il porta delle porte sono chiude. Cioè, per aprirle ci mette la zappata in mezzo, c'è le fotocellule, sono lì apposta, fidiamoci, no? Sappiamo che ci sono, metti la mano su e si apre: perché serve il bottone? Poi magari è bello, ma. Eh, sono questi elementi che complicano l'interfaccia inutilmente. Non so se dirvelo sottovoce, ma molto spesso il bottone per chiudere le porte non serve a niente, cioè non è proprio collegato. Duro. Come anche con i semafori a volte, eh? Ci servono per mettervi l'anima in pace. Io, tanto lui ha i suoi tempi, però psicologicamente non sono scassi, perché comunque il bottone, sei contento di aver fatto qualcosa, ma davvero, eh? Questo è bellissimo, devo dire che non sono riuscito a interpretarlo. Allora, questo qua è il bottone dei, dei, dei pompieri, questo è probabilmente il servizio: chiamata allarme, apertura porta, perché qui non c'è la chiusura e poi c'è, non si legge bene la figura, meno 1-0-1-2-3-4-5. Allora, da ragazzi si giocava il gioco della campana. Non ricordo, cioè, ecco, sembra una cosa così, vi assicuro. Questo era un hotel. Vi assicuro che l'hotel non era fatto così a detta di seta, era semplicemente verticale. Oh, ma va bene. Non è che non ci moriamo, non c'è più sentire l'ascensore. Però io mi chiedo, questa cosa qua qualcuno l'ha pensata? Qualcuno l'ha disegnata? In un caso, qualcuno ha tagliato la lamiera? Ok non ci sia nessuno che si sia chiesto perché. <ride> Vabbè. Eh. E qui, don't make me think è proprio cioè, cosa, l'unica cosa che penso non la posso ripetere. Eh. Quindi, noi dobbiamo riuscire a, sopra a evitare no, che i nostri sistemi siano dei, dei disastri di usabilità di questo genere. Oh, per un sistema che, dal punto di vista, punto di vista funzionale, fa tre cose, eh. sale scende e si ferma. Immaginate i sistemi più complessi. Ma mi accanto la domanda, nessuno ci ha mai pensato? Sì che ci hanno pensato, ma non ci hanno pensato nel modo giusto. Non ci hanno pensato mettendosi nei panni degli utenti finali. Mi ah, accanto anche al, al seminario che abbiamo sentito martedì, dove stavamo per fare delle scelte di progetto informate da un gruppo di esperti. E poi hanno dovuto rivedere anche sostanzialmente quando sono a chiedere agli utenti finali ma tu, ma no, a me frega niente di questo mi interessa un'altra cosa e, e questo è chiave cioè l'unico modo di riuscire a eh, superare questi problemi è coinvolgere gli utenti nel processo di progettazione si chiama progettazione human center centrata sull'utente perché l'utente è al centro non solo idealmente ma anche praticamente cioè, mentre progettiamo, portiamo nel gruppo di progetto degli utenti veri. Non della gente che dica, oh, io so, io conosco i miei utenti, so cosa voglio. Non è vero, non è vero. Non sai proprio. Anche se tu stesso sei utente, ma nel momento in cui sei progettista smetti di pensare come utente. E quindi, in tutte le fasi del progetto, dalla fase di requisiti, dalla fase di progettazione, alla fase di testing, coinvolgiamo degli utenti reali nel progetto del sistema. Ci sono delle tecniche ovviamente per far questo, non è che dobbiamo inventarci delle cose. A seconda di cosa vogliamo ottenere, nella fase di progetto in cui ci troviamo, ci sono degli strumenti, qua sono elencati alcuni questionari, interviste, qualcosa è stato citato, no? Ma non è il discorso: focus group, osservazioni sul campo, no? il discorso di andare lì, guardiamo gli utenti come, come usano l'ascensore, Ehm, suggerimenti spontanei degli utenti che sono sempre un po' rischiosi perché c'è sempre il, il pistino che è convinto di avere la verità in tasca e, e anche, non messo per ultimo ma non è detto, analisi della concorrenza. Cosa fanno gli altri? Copiamo, copiamo, se il mio concorrente o qualcun altro offre un servizio che funziona bene dal punto di vista dell'interfaccia, copio. Perché devo? nei limiti del copyright, eccetera ma eh, uso eh, lo stesso meccanismo di interazione che gli altri usano dice eh, Nils che ha un decalogo di leggi sull'accessibilità che la maggior parte degli del tempo gli utenti lo spendono su un sito diverso da tuo. diciamo il 90%, il 95% il 98% del tempo in cui gli utenti sono online sono su un sito diverso da questi altri siti insegnano all'utente come si naviga, impongono delle convenzioni che dicono all'utente guarda se vuoi tornare all'inizio del sito, home page, devi cliccare sul logo che sta, dov'è il logo per tornare home page, dove clicchi per tornare home page sul sito, in alto a sinistra, sempre. Allora se tu fai un sito in cui home page è in alto a destra, fai pirma, cioè, perché magari può essere un'idea intelligentissima. Ma i tuoi utenti sono abituati a un comportamento diverso, comportamento che hanno imparato a spese d'altri, altri, no? perché non sei tu che a fargli un corso e dire guarda lì, no, c'è una convenzione che si è consolidata ed è interesse di tutti mantenere la stessa convenzione. Quindi la creatività va bene, ma però la, la creatività va filtrata rispetto alle assunzioni di base che gli utenti fanno. E come se le creano queste funzioni di base di utenti? Se le creano usando altri siti o altre applicazioni che non sono tutte. Per questo è molto importante avere una serie di convenzioni o modalità d'uso comuni. Si somigliano un po' tutti i siti. Eh, va bene, sì, meglio. Cioè non è che l'utente sta lì ad ammirare il sito, lo vuole usare. Se si somigliano un po' tutti vuol dire che è più facile trovare ciò che cerca. La casolina di ricerca la metto in alto a destra. Il profilo, in alto a destra, ancora più a destra della casina di ricerca. Le informazioni sul copyright, la mappa del sito, in fondo, nel piedino, eccetera. Non è che ci sia una legge, eh? però via via si è evoluti e tutti vanno in quella direzione. E conviene andare tutti nella, nella stessa direzione. E questo è un modo per capire cosa fanno gli utenti senza dover necessariamente prendere le persone e farle venire a pagarle, perché sono gli utenti degli altri. E se gli altri funzionano bene, vuol dire che i loro utenti sono soddisfatti, ma poi qui parlo di interviste, di focus group. Non, so, non stiamo parlando di cose, cioè rispetto a un sistema informativo che ha dei costi di centinaia di migliaia di euro, significa veramente passare mezz'ora con cinque persone a fare una chiacchierata o a fare una prova su una bozza iniziale del, del sistema sui mock-up che impariamo a usare e vedi subito. Quando osservi un utente con il sistema vedi subito dove gli spuntano i punti interrogativi in testa. Una cosa che a te sembrava ovvia, per lui non lo è. Ma se vedi un minimo pentannamento, attenzione, questo è un punto di attenzione. Perché lì mi va a erodere l'usabilità degli utenti. E quindi queste tecniche molto semplici no? di valutazione del, delle alternative progettuali, non so se farlo così o cos'ha, va bene, prendiamo altre persone, facciamogliolo provare. Chiaramente ci sono dei protocolli di test che garantiscono che le risposte che, ha, che tu ottieni siano statisticamente significative, ma vi assicuro che si ottengono delle risposte qualitativamente valide già da 4-5 persone e statisticamente significative già sui 15-20. Quindi non siamo, non a fare sai, magari l'intervista di marketing a 2.000 persone, no, non serve. Quello che si osserva è che i problemi principali tra i 4-5 persone se li trovano. Se tu da 5 persone passassi a 10, alla fine ritrovano sempre gli stessi problemi. Allora è meglio prendere 5 persone, fare un test, poi aggiustare quei problemi e poi prendere altre 5 persone, e fare un altro test e ti troveranno altri problemi, che invece le prime non avevano visto perché erano bloccate da problemi monti. No? Quindi sono tecniche di questo genere, molto leggere, semplici, molto poco costose rispetto all'impianto del Però tante volte sono non note o non applicate o semplice presuntuore che dice ma so io come si fanno le cose o cose di questo genere. E, e ci sono anche gli strumenti molto semplici. Cioè ad esempio degli schizzi dell'interfaccia. Cioè non serve dire adesso dobbiamo. Di però come facciamo a capire se l'utente usa bene il sito finché il sito non è finito? Eh facciamogli vedere una bozza. Un disegnino noi useremo interfacce di questo genere per fare schizzi di interfaccia utente, così mockup che siano di interfacce web, che siano di applicazioni desktop o applicazioni mobile, e quindi basta solo di una cornicetta di questo genere, e già stai programmando il contesto in cui l'utente si aspetta di vedere le informazioni. Poi gli metti gli elementi di dentro e lui vedi come reagisce in quel contesto oppure in quell'altro. Quindi in qualche modo noi dobbiamo riuscire a far capire all'utente quali informazioni ci sono, come sono collegate tra di loro, quindi e assicurarci che lui le percepisca nel modo corretto e possa raggiungere l'obiettivo con la minima fatica possibile, il che implica anche con il minimo numero di azioni possibili. Noi un pochino siamo già abituati, no? pensando al main success scenario, cioè qual è il scenario principale. Poi ci sono magari 12.000 variazioni, ma non dobbiamo sbattere tutto in faccia. Facciamo l'interfaccia che permette di fare il caso principale, poi da lì, magari con delle piccole variazioni, dei piccoli suggerimenti, di piccoli richiami gli permettiamo di fare le cose in più questa metodologia si basa molto spesso cioè, sulla costruzione di prototipi cioè versioni semplificate, anticipate brutte, non funzionali a volte del sistema che hanno lo scopo di valutarne l'interazione può essere una cosa molto semplice questa figura qua è complicata, non la stiamo a commentare nel dettaglio dice che ci sono vari tipi di prototipi, vediamo qua sotto, che partono dal documento dei requisiti per arrivare al sistema funzionante e tutta la fase di sviluppo di progettazione è assistita da una serie di prototipi che via via evolvono insieme all'evoluzione del sistema che via via diventano più precisi ma non saranno mai funzionanti fino alla fine eh? ma via via diventano più precisi e con ciascuno di questi è possibile fare delle verifiche di usabilità ed eventualmente reiterare sul, progetto, sul processo e tornare indietro, correggere errori di usabilità prima che sia troppo tardi. Come sempre, c'è sempre diciamo, la regola del 10, che ogni volta che vado avanti in una fase di progetto, un errore, per correggere un errore costa 10 volte di più che invece riuscire a identificarlo e correggerlo nella fase precedente. Um, non vi voglio stare a raccontare troppi dettagli sui prototipi se non dire che ci sono molti tipi di prototipi diversi um, però qui c'è una tassonomia che racconta ma vi faccio solo un flash su un paio di elementi che ci servono un esempio è la fedeltà dei prototipi cioè non è necessario che un prototipo sia necessariamente ad alta fedeltà cioè che somigli molto da vicino a quale sarà l'interfaccia utente finale questo sarà sicuramente utile nelle fasi finali di dell limatura dell'interfaccia utente ma per le parti principali invece basta una bassa fedeltà diciamo uno schizzo fatto a mano o con dei sistemi per fare schizzi come quelli che useremo noi già da quello si riesce a capire eh, se io prendessi i bottoni dell'ascensore e in un foglio di carta Diciamo, giochiamo no? e diciamo tu cosa premeresti in questo caso? Cosa faresti in questo caso? Secondo te questo cosa vuol dire? Eh? E così come dal punto di vista della completezza, possiamo pensare a un certo punto di testare qui prototipi tipo verticale, prototipi che eh, rappresentino in modo molto completo le funzionalità di una singola parte del sistema quindi adesso voglio andare a approfondire effettivamente come si, non so, come si inserisce una scheda all'interno di quel sistema e allora vado a modellare tutte le funzionalità che ci sono nella, nella parte di inserimento e il resto del sistema ha quasi nulla questo va bene in una fase di progettazione o riprogettazione dettagliata di una singola funzionalità Oppure voglio avere un'idea generale di come l'utente si muove all'interno delle funzionalità del sistema. Quindi quando faccio la progettazione di un sito in generale, le varie sezioni, le varie aree, l'utente deve in qualche modo imparare a, a, a orientarsi a navigare, allora avrò dei prototipi che sono più orizzontali, cioè coprono un po' tutte le funzionalità senza andare in profondità in nessuna di esse. Quindi questi sono tutti strumenti che rispondono a uno scopo. Io ho una domanda, voglio sapere se l'utente, oppure voglio sapere come migliorare o come verificare l'usabilità di questa funzione o della navigazione generale oppure del posizionamento delle icone o della riconoscibilità delle parole chiave delle voci del menu quindi parto con una domanda costruisco un esperimento alla fine un esperimento come quelli alla, alla Galleo costruisco un prototipo di un sistema in cui si è visibile l'aspetto che mi interessa approfondire e poi lo lancio ad alcuni utenti e vedo come si comportano in quel contesto limitato. Poi vi dà una risposta, che non è una risposta soggettiva, arbitraria del programmatore, che è la persona meno adatta a valutare queste cose, in assoluto, ma è una risposta filtrata attraverso l'esperienza degli utenti veri. Poi possiamo fare quelli più evoluti e fare un prototipo interattivo in cui l'utente può inserire dei dati, eccetera, quindi di fatto è una sorta di vera applicazione. Reale, software, che quando si dice i dati ti fa vedere i risultati, le tabelle, magari non è, è attaccata al backend vero, non ha i dati veri, un po', ehm, non è il sistema informativo vero, ma funziona come se lo fosse. Oppure, oppure semplicemente, come dicevo, una serie di fogli disegnati a mano, statico, che non, non, non cambia, non, non si modifica. Allora l'utente ti racconta cosa scriverebbe lì, non è che sono qualificata per inserire dei dati o per cliccare. Oppure viene mezzo tipo un PowerPoint o un video in cui gli fai vedere una serie di passaggi del sistema e capisci l'utente dove interagirebbe. Quindi ci sono vari gradi, di... partendo appunto da soluzioni anche molto eh, a basso costo. Qui no? ehm... ci sono alcune idee, ad esempio, di schizzi di un. Se non ricordo neanche più esattamente dove l'abbia preso Queste immagini. No, sono schizzi in cui si vede chiaramente che qualcuno ha tentato di modellare un'applicazione mobile qui c'è cioè una cosa che ricorda un telefono con delle frecce che fanno vedere come passare dalle varie videate da una videata all'altra e si notano chiaramente tutte le correzioni, le cancellazioni che sono normali no? perché tu hai un'idea, puoi provare a usarla dicendo però qua a questo punto cosa faccio, allora devo modificare eccetera eccetera. Poi è chiaro che mh, per testarlo con gli utenti non puoi mostrare qualcosa di così disordinato, di ordinato, devi fare una versione senza tante cancellazioni, ma poi quando, lo, quando vedi che l'utente lo usa in un certo modo, diverso da quello che ti aspettavi, allora si prendi nota dicendo attenzione, questo qua l'avevo modificato, questo non si capisce tanto, e passi all'iterazione successiva. È un lavoro iterativo. Mm? Qui stiamo pensa, lavorando, ricordiamoci, solo a parità di funzioni. Eh? I casi di uso sono già definiti, sappiamo già quali sono le funzionalità del sistema, stiamo cercando di presentarle nel modo più semplice, diretto e immediato possibile. Quindi non stiamo inventando cosa il sistema deve fare, quello è già deciso, è già fissato, è già stabilito, non lo cambiamo più. Però quella singola operazione, quella singola funzionalità la vogliamo esporre in un modo il più possibile fruibile. Questo è lo stesso concetto disegnato in un programma di disegno anziché su carta e penna, ma sono strumenti estremamente eh, semplici. E cosa vado a misurare quando faccio un esperimento con gli utenti? Beh, ci sono vari aspetti, no? Ad esempio, facilità di apprendimento, cioè quanto ci mette l'utente a capire come si usa la funzionalità il primo impatto richiede un'introduzione devo spiegarlo, lo capisce da solo, lo capisce in quanto tempo per quanto tempo deve, cioè tu hai immagina una schermata con quattro icone quanto tempo ci metti a capire cosa fa ciascuna delle quattro icone e quindi a decidere quale ti serve allora, guardi, quando facciamo questa operazione, guardo le icone e capisci cosa sono sto apprendendo, sto imparando o meglio, sto cercando di fare mio il modello mentale dell'interfaccia che aveva chi ha costruito quell'interfaccia. Quindi sto facendo un'operazione di telepatia a distanza, nello spazio e nel tempo. Qualcuno ha posizionato quell'icona in quel modo perché aveva un suo modello mentale del sistema, il sistema offrisse queste funzionalità, e io quando vedo quell'interfaccia ricostruisco nella mia mente un mio modello mentale che spero sia lo stesso. Se non fosse lo stesso, clicca da una parte. Si trova così completamente diverso. No? Non, è, non è difficile prendere, ad esempio, per questa parte qua. Non so se voi prendete il portale della didattica nostro, di cui adesso hanno rifatto inutilmente la grafica. Ma quando arrivi qua e eh, hai questi blocchetti, eh, qui ci sono addirittura delle, delle gare scommesse clandestine dove si trova l'informazione che cerco, se voglio gli esami, di appelli ce l'ho in servizi o in, in, in, in offerta, in vita, e guida e cose del genere, no? Cioè mm, sono assolutamente... richiedono apprendimento. Alla diciottesima volta che vai qua sai dove devi portare l'informazione. Ma la prima volta no. Allora hai una curva di apprendimento perché hai questo curva di apprendimento? Perché l'informazione è presentata e organizzata in un modo che non è quello che ti aspetteresti. E quindi devi faticare a dire ma io ho questa operazione, perché? E perché è organizzata in un modo non intuitivo? Ma perché, questo è un errore, poi tecnico perché lo conosco, ma è un errore di molte organizzazioni di esporre le informazioni rispettendo l'organizzazione interna. Cioè una cosa è di qua e non di là perché l'ufficio che se ne occupa è questo e non è quell'altro. Quindi funzionalità che dal punto di vista dell'utente sarebbero affini, l'organizzazione le gestisce con strutture diverse e allora me le piaccia in posti diversi. E quindi in qualche modo io devo riuscire a entrare nella mentalità organizzativa dell'azienda per capire dove ha piazzato le funzioni. Siamo pazzi, no? Eh, mentre invece l'azienda dovrebbe pensare a chiedersi come pensano i miei utenti e organizzare le stesse funzionalità in un modo che sia più consono al pensiero degli utenti, oltre che magari un pochino più moderno rispetto a queste cose. cioè Moderno vuol dire come gli utenti si aspettano, perché sono abituati che si usa in quel modo in tutte le altre applicazioni che usano. Quindi nell'era dei social, o dei post-cost, ormai dei social, c'è già questo siamo abituati alle timeline. No? Per cui avere un, un flusso unico che ti racconta cosa è successo. Però noi non ce l'abbiamo questo. L'interfaccia del portale non è così: l'interfaccia del corso. Questo, questo, quest'altro, quest'altro. Questo, questo. Non c'è un punto unico in cui ti dice il professore Dalitalia ha pubblicato dei slide, questo, tra eh, pubblica le slide. L'altro professore ha pubblicato le appello Oggi comincia la lezione. Ha pubblicato la video lezione di tutti i corsi che segui in un posto unico. Non un so se tu segui N cose, ma le informazioni da questi N flussi vengono presentate in un modo unico. Quasi nessuno dei sistemi informativi, diciamo in di serio, ha adottato questo approccio sembra ormai una cosa normale quindi gli utenti sono abituati in tutte le altre applicazioni allora attenzione, copiare cosa fanno gli altri non vuol dire copiarlo dieci anni fa e poi va bene vuol dire seguire inseguire per cercare di stare sempre no, all'onda sulla cresta dell'onda efficienza d'uso è quanto tempo ci mette l'utente a fare una certa azione che dipende da molte cose Sicuramente dalla facilità di trovare qual è il modo di fare questa azione. Quindi se io ho un bottone da premere e quel bottone non è disegnato come un bottone ma come un fiorellino, prima che l'utente capisca che quello è da cliccare c'è cioè del tempo. Oppure se questo bottone è piccolo, piccolo, piccolo, devi prendere là nell'angolo e quindi devi fare un'operazione di precisione con il mouse o col dito, magari se è entrano sballottato, no? richiede del tempo. O se devi mettere un dato anziché scegliere tra un elenco poi richiede più tempo perché puoi fare errori, preparazioni, eccetera eccetera tutto questo impatta sull'efficienza cioè il tempo necessario a ottenere a parità di risultati ottenere il risultato voluto memorizzazione che è una parte dell'apprendimento cioè l'apprendimento è non lo conosco dal partire dal non conoscere ad arrivare a usarlo poi ci metto di usarlo un mese dopo mi ricordo ancora o devo ricominciare da casa ciò che ho, ho appreso rimane? cioè una volta che l'ho preso mi è entrato a livello intuitivo e quindi la volta dopo non ho più fatica da riapprendere perché ormai le dita sono già dove oppure prima di arrivare alla normalizzazione delle funzioni devo ogni volta riapprendere perché sono troppo veramente fatti in modo eh, antintuitivo oppure la, gli errori quanto l'interfaccia permette all'utente di fare errori oh, errore vuol dire Tipo ah, clicco qui, ah no aspetta non era qui, era di là, torno indietro e ripeto un'altra parte. Questo è un errore. L'utente dietro quel bottone pensava ci fosse una certa cosa mentre ce n'era un'altra. Oh, errore del sistema, eh. non è un errore dell'utente. Quando diciamo che l'utente ha cliccato sul bottone errato non è perché l'utente ha sbagliato, ma perché il bottone era sbagliato. il bottone giusto non era abbastanza giusto da potersi far vedere dire sono io quello giusto non era inserito nel posto giusto col nome giusto nel riquadro giusto da poter guidare l'utente a non sbagliare ah, ricordiamoci la caffettiera gli errori sono gli errori del progettista mai dell'utente qui misuriamo quante volte l'utente sbaglia per colpa nostra è sempre colpa nostra di progettista e poi c'è un aspetto anche soggettivo la soddisfazione quanto di dato piacere Usare questo sistema piuttosto che un altro ti è piaciuto, ti è fatto arrabbiare, eccetera, eccetera. questo è chiaramente più soggettivo, ma tutti gli altri sono numeri misurabili, ecco, cronometrabili nel millisecondo che ci permettono anche di avere dei dati quantitativi su quanto è usabile un sistema piuttosto che un altro. Cioè, non facciamoci pregare dal designer che dice: No, ma così è più bello, no, si sì, va bene, è più bello, però voglio i numeri, è vero che la versione A è più usabile della vita? Oh, tenete conto che questa operazione qua a questo tipo di operazione noi siamo bombardati in continuazione non ce ne accorgiamo neanche tante volte prendi che so google search, gmail le applicazioni mobili soprattutto un certo numero di risorse da mettere in campo per questa attività fanno esperimenti anche impercettibili. Loro dicono: Io ho un milione di utenti, ho il dubbio che questo spazio sia un po' troppo elevato. Se, se riducessi un po' questo spazio, riesco a farsi stare più informazioni, ma poi magari gli utenti si confondono perché non capiscono che ci sono due sezioni diverse. Ok, allora, dei milioni di utenti, dividiamo due gruppi: 500.000 di qua e 500.000 di là, e quando navigano il, il sito, a metà faccio vedere la, versione, faccio la versione, e all'altra metà faccio vedere l'altra versione. Voi non me ne accorgete perché magari sono modifiche minime oppure la dimensione di un carattere, il tipo di fonte, un colore un pochino marcato, una linea di divisione più o meno spessa. Lavora proprio anche su questi dettagli. E poi avendo 500.000 utenti, tu in due giorni hai una quantità tale di dati che anche al netto del rumore, degli errori, eccetera, ti danno subito la dimostrazione di, del tempo, degli errori, del, dell'efficienza con cui gli utenti hanno utilizzato la versione 1 e la versione 2. Allora puoi concludere che non importa, non è un fattore rilevante, oppure è meglio A o meglio B, infatti lo a AB testing, proprio perché la versione A e la versione B, puoi sapere qual è il migliore, boh, lo organizzi in questo modo. Ma ci sono proprio delle tecnologie di questo genere, quando hai già una base di utenti consolidata fai piccoli sperimentini per andare a fare un miglioramento continuo dell'interfaccia. e viene sempre testata a spese degli utenti stessi in qualche modo no? ma a costi molto ridotti per le aziende e ecco, quando progettiamo questo noi dobbiamo ragionare su livelli, su tre livelli diversi come minimo quindi qua cominciamo a passare un po' alla modalità della progettazione quindi abbiamo un sistema informativo che ha tante funzionalità il primo livello è la navigazione del sistema cioè, ho un menu unico con tutte le funzioni in ordine alfabetico? No. Ho tanti menu, tante sezioni organizzate tematicamente, ma quali sono i temi, quante sono le voci, te le faccio vedere tutte subito, te le faccio vedere solo quelle più importanti, poi quelle diciamo, aggiuntive, in un, in, devi scegliere da un menu più dettagliato. Questa è la prima domanda, la prima questione da porsi. Cioè, qual è l'approccio generale che è quello che ci permette di decomporre una complessità funzionale elev elevata di tante funzionalità in sotto aree o sottofunzioni eh, all'interno delle quali chiaramente le funzionalità siano più limitate e quindi diano anche una complessità del dominore. Man mano che l'utente sceglie una sezione, un'area, finché queste sezioni e queste aree mappino il modello mentale dell'utente, non quello del sviluppatore o dell'organigramma dell'azienda, Um, man mano che lui va avanti a selezionare voci si crea un contesto e all'interno di questo contesto quindi sa che cosa aspettarsi. Quindi via via ci stiamo conoscendo, stiamo, sto capendo cosa vuole e l'utente capisce cosa il sistema può offrire in quella sezione. Quindi organizzazione in generale, a volte questa parte si chiama questa parte di si chiama architettura dell'informazione, cioè una questione di architettura, quindi cosa metto dove e come sono collegati i vari elementi ma anche delle informazioni, quindi dove vado a mettere i vari elementi informativi le varie funzionalità, eccetera, del sistema. O okay, che anche solo dare il nome giusto a una certa voce di menu, a un certo bottone, eccetera, cambia, può cambiarti anche radicalmente eh, l'esperienza d'uso. Una volta che sono su una pagina, quindi ho selezionato una funzione, avrò tanti elementi di quella pagina, ma non sono tutti allo stesso livello, non sono tutti ugualmente importanti e non sono tutti piatti. Qui come ordine di lettura intendo se io devo inserire il luogo di nascita, i classici dati, nome, cognome, luogo, dati di nascita, sono quattro informazioni che nella mia mente sono legate allora anche visivamente dovranno essere legati. Poi se invece mi chiedi la mail, la password, eccetera, è un altro tipo di cosa. Magari ne devi chiedere entrambe. Però nell'impostazione della pagina devi farmi capire che sono questi blocchi di informazioni diversi da leggere e interpretare in modo diverso. Magari, se dicevo, sono tutti nella stessa pagina. Ma mi devi aiutare a leggere a questa pagina aiutare a capire che c'è un gruppo di elementi e un altro gruppo di elementi. Come? Ma anche solo giocando magari sullo spazio, o su un separatore, su un'etichetta, su un asterisco, piccoli elementi. La nostra mente è allenata a riconoscere strutture e gerarchie. Prendi un libro in mano, che non conosci, in una lingua che non sai leggere. Aprilo a caso. È facilissimo capire dove comincia e dove finisce un capitolo. Perché il capitolo è scritto in testa alla pagina in carattere più grande con delle spaziature e l'ultima pagina del capitolo tipicamente ha essere lo spazio bianco in fondo. Ma non è che alla maestra in seconda elementare ci ha spiegato: ragazzi, vi dico come sono i capitoli. No? L'abbiamo imparato perché? Perché è una convenzione tipografica che in realtà esiste, è formalizzata: noi tipografi le usano queste cose, chi costruisce il layout dei libri, chi fa design le impara, ma noi non abbiamo dovuto impararle esplicitamente. L'abbiamo imparato dall'uso, è una convenzione per cui nessun, anche l'artista più, più diciamo così, controcorrente, si sognerebbe mai di mettere il titolo di un capitolo a piedi pagina, in forma perché non è dove l'utente si aspetta di trovarlo quindi noi siamo abituati a decodificare un linguaggio tipografico da quando siamo bambini, da quando abbiamo imparato a leggere anche prima perché anche prima che il bambino legga è in grado di capire, impara la struttura della pagina. E questi stessi suggerimenti, anche minimi, eh, li dobbiamo usare, perché sono tutte informazioni che l'utente sa già e non deve apprendere da me. Quindi riduco l'apprendimento, il costo di apprendimento che deve avere l'utente Quindi devo organizzare il layout delle pagine in modo da suggerire qual è la struttura dell'informazione che sto chiedendo o che sto fornendo, secondo me sia in input e poi scendo a livello più basso ancora il singolo elemento ok, devi, da devi darmi il tuo nome come faccio a far scrivere una casellina così una casellina così uno spazio di testo così devi scegliere devi inserirmi la data di nascita eh. ti devo mettere un calendarietto che tu devi sfogliare avanti e indietro oppure tu devi lasciare, lasciare uno spazio in cui scriverlo oppure una casellina per il mese, una per il giorno, una per l'anno sono scelte voi mi direte, ma sì, ma ti va a occupare di queste stigliezze? Sì. No? È come il singolo dato viene visualizzato oppure il singolo dato viene immesso. E anche lì dovremmo trovare soluzioni migliori per l'utente. Ok? Se tu, nel rinascimento, chiedi il giorno della settimana in cui è nato, lui, non lo so, non lo ricordo, non è importante. Quindi anche qua devo adeguarmi a quello che l'utente si aspetta. Ehm, vabbè. mi sembra un buon punto per fare pausa perché poi da qui in avanti cominceremo a vedere quali sono gli strumenti no, che possiamo usare proprio per cominciare a costruire questi prototipi per eh, sperimentare noi stessi no, le interfacce per dare un'identificazione quindi facciamo la classica pausa